ciao <ride> bene in questo video ti voglio raccontare una mia esperienza personale mi sono recata in puglia recentemente e non vedevo l'ora di visitare il monte sant'angelo dove c'è uno dei santuari dedicati all'arcangelo michele proprio in, in questa occasione ho avuto una bellissima bellissima lezione una bella rivelazione sono giunta eh, molto molto tardi al, al santuario in quanto ho seguito eh, il suggerimento di una persona del luogo che aveva, eh, ci, ci aveva suggerito di andare a visitare mh, il santuario dedicato a Padre Pio. Io questa cosa personalmente non la sentivo proprio, però ho detto no ma dai non potete venire qui e non andare a visitarlo ha detto è un luogo molto molto importante, molto caratteristico, molto particolare, io questa cosa non la sentivo, non la sentivo, non la sentivo, ma mi sono mm, fidata. Una volta arrivata lì ho sentito che proprio questo luogo non mi apparteneva, le vibrazioni non, non mi interessavano proprio, non, non era una vibrazione che mi piacesse, anzi non vedevo l'ora di andarmene. E, e sono arrivata proprio a, a Monte Sant'Angelo molto tardi, diciamo che mancava un quarto d'ora alla chiusura del santuario, ebbene allora mi sono precipitata in, in fondo al santuario, perché si trova in una bella grotta bianca in pietra, proprio mh, scavata nella roccia, c'è una lunga scalinata per accedervi. E tra l'altro qualcuno del gruppo Divine Connection mi ha sognata proprio eh, il giorno prima che io mi ricassi in questa visita in una grotta sotterranea bianca, di pietra bianca, quindi eh, mi sembra fosse Angela e quindi complimenti, ti ho anche detto sei veggente. Ebbene, allora torniamo alla nostra esperienza. Allora sono arrivata lì trafelata in questo santuario, mi sono, mi sono seduta dove mi è stato indicato proprio dalle mie guide e ho ricevuto proprio questa informazione ho ricevuto l'informazione che eh, è fondamentale mantenere il focus è fondamentale mantenere il focus perché quando noi non manteniamo il focus ci perdiamo ciò che è davvero importante io ho rischiato di non riuscire ad arrivare eh, esattamente dove volevo arrivare perché mi sono fatta distrarre da informazioni che non mi appartenevano che non sentivo perché perché comunque ehm, quando noi ascoltiamo gli altri e magari loro ci trasmettono delle loro esigenze, delle loro sensazioni, delle cose che loro percepiscono eh, vanno a toccare alcune leve, sia nostre e magari attivate dal, dal loro ego oppure dal loro piacere di fare qualche, una buona azione che in qualche modo ci porta fuori strada noi abbiamo sempre la possibilità di sapere qual è la cosa giusta per noi perché basta ascoltarci e nel momento in cui noi sappiamo che quello è quello che vogliamo fare, tutto il resto diventa poco importante, anzi non importante. Infatti ehm, questa visita che io ho fatto prima al santuario di Padre Pio è stata assolutamente una perdita di tempo e di focus, ma è stato forse importante proprio per ricevere questo messaggio che altrimenti non avrei potuto ricevere. Quindi intanto fidati di ciò che senti, è uno dei messaggi importanti, ma questo lo sappiamo già, no? questo più che altro perché è un, una cosa che io seguo sempre, nel contempo è una cosa che mi è arrivata come rafforzativo e che forse può essere utile anche a te. Poi... Non farti distrarre dagli altri, questo te l'ho già detto, che magari ti danno anche dei suggerimenti in buona fede, ma sono i loro suggerimenti, non è detto che questi suggerimenti siano corretti anche per te, quando mh, tu magari eh, hai qualche problema. E chiedi suggerimenti a degli amici o delle persone di cui ti fidi, non è detto che loro, in tutta buona fede, ti diano il suggerimento corretto. Tu devi sempre ascoltare, come tutte le volte, il tuo cuore, il tuo cuore alla verità, alla tua verità. Perché non c'è una verità assoluta. Ma la stessa situazione per te o per un'altra persona potrebbe avere delle risposte completamente diverse. Quindi, mi raccomando, fidati di te stesso. E non farti distrarre dagli altri poi non avere mai paura di perderti qualcosa perché quando tu segui ehm, il focus eh, vai esattamente lì dove è importante infatti se mi fossi persa al santuario di Padre Pio non sarebbe assolutamente successo niente sì tecnicamente poteva essere interessante per i mosaici eccetera eccetera ma a livello artistico a livello di emozioni a livello di vibrazioni per me era zero quindi um, assolutamente ininfluente quindi se tu perdi il focus invece perdi tutto Perdi l'unica cosa che è veramente importante e fondamentale per te. Inoltre, se tu hai paura di perderti qualcosa, magari fai male tutto il resto ed è tra l'altro connesso ad una mentalità di scarsità. Perché tu immaginati, tu ti trovi in un luogo mh? e hai magari poco tempo per visitarlo. Cosa vai? Vai a visitare tutto il male non godendoti neanche un singolo... Uh, luogo, monumento, qualsiasi cosa tu decida di andare a visitare oppure è meglio scegliere quelle due o tre chicche che ti interessano di più in modo da potertele godere, potertele gustare, potertele ricordare poterle conservare nel tuo cuore, uh, vivertele pienamente e poi magari se dovessi un giorno ritornare a vedere altre cose Oppure se dovesse essere l'unica volta nella tua vita in cui andrai a visitare questo luogo, avrai conservato, eh, non come un pacchetto delle figu di figurine, tutte le immagini mm, inutili magari di quell'esperienza perché non ti sarà rimasto niente dentro, ma magari avrai conservato quelle due o tre cose veramente importanti per te e le avrai vissute pienamente. Mm? E poi... Attenzione alla sintesi, alla sintesi e a ciò che è essenziale, perché se tu non, non ti basi su ciò che è essenziale rischi di perderti tutto, ok? Eh, ti faccio alcuni esempi, se tu vuoi fare tutti i cammini non farai nessun cammino se tu hai una, uno, uno zaino una valigia pienissimi di cose alla fine userai sempre le stesse cose perché sarà talmente complicato e faticoso andare a cercare le altre cose che non avrai voglia di disfare tutte le volte lo zaino o la valigia quindi l'essenziale è veramente fondamentale perché ti aiuta proprio a concentrarti su quello che è importante per te Um, non, uh, non farti distrarre dalle tentazioni dell'ego perché l'ego con le sue tentazioni o con le tentazioni che um, sono connesse proprio alle paure quindi legate all'ego ti distrae da ciò che è veramente importante e l'essere umano è un po' così tende a fare questo quindi l'essere umano tende a farsi distrarre da tutte le situazioni che lo sollecitano nella vita e in questo modo si perde se stesso, si perde quello che è importante, si perde attimi di vita l'essere umano si fa distrarre da tutto ciò che lo circonda e si perde se stesso quindi spero che tutto questo mh, ti possa essere utile e di grande ispirazione per me è stato veramente importante e anche se ero un po' in disappunto per essere stata così poco in questo luogo che io aspettavo da tanto tempo di visitare. Eh, in realtà questo, questa esperienza è stata così importante proprio vissuta anche in questo modo perché mi ha permesso di ricevere tutti questi messaggi utili sicuramente a me e spero anche utili per te se ne farai tesoro e li utilizzerai nella tua vita ti saranno veramente utili a non perderti e a concentrarti su quello che è veramente importante mi raccomando perché l'essenziale e il focus sono quello che ci permette di vivere davvero la nostra vita e non quella degli altri o quella legata alle paure del nostro ego bene quindi io spero che tu sia già nel gruppo Divine Connection di Facebook se non fosse così entraci immediatamente perché questo ti aiuterà a fare tanto lavoro su di te e, e a percorrere un cammino congruente con quello che ti sta cercando di suggerire la tua anima e che tu sentirai veramente il tuo cammino, non quello di qualcun altro. Ti mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!